E bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi siamo qua in un video challenge insieme al refrozzo leggendario Dopo uh, tanto tempo In questo video raga andiamo a fare una cosa assurda Proviamo a fare una cosa che Se ci riesce no, raga no. Vola tutto Vola tutto. Si in cosa okay. consiste raga questa challenge? Consiste nel eh, mimetizzarsi sopra camioncini delle butte No no no aspetta, no, aspetta. Non morire okay. Ah, Sono vabbè, capito. quella lì è la cosa iniziale eh, allora. Limentizzarsi sopra i cammincini del reboot E provare a killare le persone che vengono ovviamente a rebuttare Sopra i cammincini yes. del reboot, per l'appunto Il compito di refro sarà quello di killare una persona di un team E poi tipo fuggire tantissimo In modo tale che la persona che ha perso il suo, il suo mate Venga a rebuttare Io col pompa lì lo washotto into da face E niente ragazzi, andiamo subito in partita e guardiamo un po' Cosa si riesce a fare? Aspetta, Let's go. Vai. vai, vai. Sì, la cool. partita. Allora, ragazzi, abbiamo deciso di andare a Stark Industries perché, secondo i nostri calcoli matematici, è il posto in cui il camioncino di Rebutta è più coperto. Di, tra tutte le città. Qui sì, se vedete tra, tra le siepi, tra l'albero, tra tutto. Ragazzi, è qui il camioncino. Quindi, secondo noi è il più coperto. Guardiamo un po' se riusciremo eh, a so. portarci a casa qualche kill. Qualche kill? No, bella bella. Allora, devo ah, trovare beh. un pompa e. Qualche, qualche consumabile se no sono già morto Ho vai, vai, già okay. persa la partita eh, Ti do le shieldini se vuoi visto che sono anche celesti Vai vai anzi le scidini sono perfette E una domanda ma se tu muori io che faccio? <ride> Provi a farlo te Ah ok vabbè, vai, vai, okay. vai. Okay, attenzione la fiesta Ok scieldini è un'arma Ci provo Bro no, non ci credo è white Vai è morto va, va. ora lo muore. verrà arrestare ora lo verrà restare pronti a vedere ragazzi Ora sto qui E' qua ecco sopra, qua sopra eh. È sopra il tetto Eccolo qua Va ah, porco Non ci tutti, credo Tutti no. Fammi caricare questo raga appena arriva qui a restare Se dovesse arrivare Madonna gli tiro una scarica Gli scarico Porca troia Un caricatore in faccia <ride> Lo butti proprio <ride> in testa Cazzo non ti vede ciao fra no way raga no way giuro se c'è un coglione è pieno di gente Io... c'è gente là c'è gente dietro c'è gente lì pieno zeppo di gente guarda quello guarda quello no way fermo fermo fermo fermo devo stare fermo non devo prendere le armi porca troia se mi scoppio raga <ride> perdiamo una partita sei fottuto eh. sei fottuto allora, Ragazzi, vai, lui va a da qualcuno viene a arrestare, c'è cioè, per forza. Per forza. Ah, Direi, a Stark District in di... Oddio. Shish. Shish. Oh. Viene lui a arrestare, fra, viene vai, lui a arrestare, lo sento. Oh. Oh. Ti prego, fra, vieni a arrestare, vieni a arrestare, fra, ti prego. che cazzo raga Dio <ride> no, way eh, raga una kill zitti vabbè, tutti vabbè. fra, no, fra. Raga, vogliamo, vogliamo minimo 50 like in questo video per questo 50 no raga 100, si punta 100 subito Primo video dopo tanto video. tempo Cent No, 100 like, like. 100 like 100 like, 100, 100, 100, 100, like 100 sicuro 100 cosa facciamo dopo? Cioè cosa fai? Like. Che video fai? E eh, like. boh, guardiamo, ragazzi Ce direte poi sotto nei commenti, magari una prossima challenge esatto. Io non ci credo ancora, Dad e Stai, ci ci stavo stavo... Ritardo, qua mi... Quanto avrei segnato questo qua? Quanto avrei segnato? Oh, mamma mia ah. Oh, eh, non come si mette più a dormire, Ah oh. Fra <ride> ma se build un po' almeno mi copro un po' cioè se build sembra quasi che tipo hanno già arrestato e quindi vanno lo stesso boh prova anche se mi sa che un muro non ti basterà certo proprio metallo certo. il materiale più lungo da, da finire Vai. oddio oddio sta arrivando no no, no dai ti prego vieni, vieni da me tanto lo so vieni. che devi restare lo so che devi essere fra lo so Dov'è? O oh, è lì alla sinistra? Mm -hmm. Sì stanno, stanno cercando via. la scheda eh. Stanno... Oddio oddio! Oddio! No fra non ci credo! Non ci credo! Dio! Oddio! Oddio! Oddio! No! Lo stavano sparando! Lo no! stavano anche sparando, da di qua! Da qua giù lo stanno sparando raga Ecco, le, le vedi, le vedi, le vedi, le vedi, vedi sì, laggiù sì. Guarda sopra No, no, se mi vede quello là sopra, raga madonna Ma, ma che sta facendo? <ride> è <stato> moonwalker, moonwalker <ride> <ride> No, no, non, non mi puoi sparare, Fra, non esisto io Che bastardo Oddio No, non ti puoi sparare da te Sto sparando a lui! Sto sparando no. a lui! <ride> che challenge è questo? Ma <ride> che... che... Sì. I'm invisible! C'è il superman... C'è cioè, il supereroe, quello è invisibile proprio! E sì, Fra, non ci sto... Fra, non ci sto... Non posso spostarmi troppo, se no poi... Do la... Do l'attenzione, esatto. capito? gli occhi! Raga, guardate! Guardate, c'ho anche gente soffia, dietro, né? raga! Che cazzo? La tempesta è quasi vicino a me, quasi fra. Mamma mia. Quasi. Oh fra se vinco, se vinco vola tutto eh. Se vinco. Vola tutto. Se vinco così, Stando no, no, tutta la vanno. partita sopra al camiceo delle boot, ah, ragazzi. Del Voglio tipo, come nel 150 like. Altro è 10. Eh, esatto, 150. Life. Oddio fightano. Dai dai, forse, forse vanno a arrestare. Guarda, gente lì, no, raga. Sì. Gente lì. Per ora sto così vai, per ora, o, sto, o sto al no, contrario, ma franno lo so ma... Che ansia <ride> raga, sì. che ansia È più ansiogeno giocare così che, che normalmente, raga, ve lo giuro ma... Oh oh oh, la gelato. Uno è morto, uno è morto Però uno ora morto. se quelli laggiù van, mirano loro Io sono nel mezzo, capito? Cioè proprio nel mezzo mm. del fight sono Ma, ma io, io dico <ride> dio, dio, <ride> eh, Ma quelli là, da dietro dove sono? Non sono finiti Boh, io sto così a questo punto. Sperando oh, che magari l'hanno killato uno. E devono esatto, mi arrestarlo. La no, safe, la safe, la safe. Ai ai ai ai, ai raga ai, ai, ai. Ma a parte loro devono ir verso di me. Guardiamo se, vediamo se mi scoprono, fra. Vediamo se mi scoprono. Raga, st guarda, sto tremando raga, porca trevi. Te lo giuro, c'ho un ansia addosso <ride> devo muovere per forza le gambe. Mi sembra tutta la sedia, vabbè. Yeah. No, no. ma come fai, come fai se non eh, eccoli là, eccoli là davanti dove dove dove, eccoli, eccoli ma c'è ah. altra gente comunque mi sa che c è, c è, ci sono due team lì penso secondo me raga cazzo cazzo no, no. oh se è da solo, è? Se da solo li sparo eh no non è da solo, non è da solo cazzo Bro. No. che ha visto? <ride> <ride> eccola giù c'è un altro raga laggiù c'è un altro riesco, che faccio fra eh, vai, vai piano piano verso di, dietro di loro prendi l'arma del boss e anche le, le splash ah no le splash ce le ha fa fatte lui no allora fra Devo andare qua più forza sì, sì. ah ma erano insieme si sì, si sì, erano insieme Raga, leggenda. Ora, ora si prova a vincere la fra, eh. Il loot ce l'ho, il eh loot sì, ce l'ho. il loot ce l'hai, esatto. No, ok, ok. Vai vai okay. Devo, devo andare, devo andare, devo andare perché se si fightano e poi dopo magari a terra 1 e si curano, Bro, perdo tempo. Non hai mazzo però. Se la vinci, fine basta. <ride> che è, raga? E vabbè, vabbè, uh, ho shotto la gente Corro, corro, corro, corro No, c'è anche lo scidone a 50 Quanto loot c'è qua dentro? Porca merda Però faccio una cosa, aspetta Provo a fare una cosa Porco! Uh, uh, uh. E niente ragazzi Qui, eh, da del refro Heavy vi parlano, Io sono stato veramente un coglione Devo dire la verità e... Potevo vincerla, raga. Potevo vincerla. stato egoista. Eh, vabbè. Però non mi sì, ha notato nessuno, niente. eh. Non mi ha notato nessuno, ragazzi. Zero sì, persone mi hanno notato. Quindi, raga. Porca miseria. Se la dovete lasciare like e iscrivervi al canale per forza, eh. Ovviamente, raga, vi sì, lascio no. il link del canale di refro in description Raga, sì, passateci. E, e... niente. Ci vediamo Sento. presto al prossimo live, al prossimo video. Da de è tutto. Bella cosa.